Innanzitutto Transform, il Laboratorio Sud e l'Eft, che hanno lavorato perché riuscisse questa riunione che ha alle spalle appunto un lavoro, appunto un laboratorio, un cantiere. Ringrazio Loredana Marino e Roberto Musacchio per le introduzioni. Insomma, io sono abituato a pensare, dopo tanti anni, che una riunione è utile quando si impara qualcosa. Beh, io stasera ho imparato molto, quindi mi sembra che sia una buona riunione. Siamo ad un passaggio storico, appunto dicevano le introduzioni, esplosivo, folle, come lo chiama Paolo Favilli. Come sempre, in simili tornanti, eh, il Mezzogiorno è metafora. Questo mi sembra il primo punto fondamentale. È una metafora. Ricorda ad esempio, ricordava pure Mario Brunetti molto bene poco fa, ricorda ad esempio il Gramsci del 1920, che attua il primo rovesciamento di campo. Il Sud scrisse non si pone soltanto come un problema di rapporti di classe, e vi era questa discussione nel movimento comunista, ma anche e specialmente come un problema territoriale, cioè come una questione nazionale. Quindi parlare di Sud, credo anche oggi, in un passaggio appunto di fase, che è stato ben indagato dagli altri interventi, parlare di Sud oggi quindi significa... Eh, indagare, ricercare, elaborare un punto di vista. Ecco, io credo che da qui dobbiamo ripartire con molta umiltà dopo le rimozioni del passato. Nella folle esplosione del mondo dentro la crisi delle magnifiche sorti progressive della globalizzazione liberal-liberista, il Sud oggi è scosso, abbiamo detto più volte in questi mesi, dalla domanda di una identità smarrita dentro e contro il sud infatti si stanno ricostruendo le catene del valore dell'Europa Euroatlantica e delle tante europe esiste l'Europa vitale europea in parte ancora esistono le europe baltiche che si vanno rafforzando con un monopolio totalizzante delle risorse e delle oligarchie politiche e contro il sud si costruisce anche un assetto istituzionale oggi ne abbiamo parlato poco ma è importantissimo un assetto istituzionale ordoliberista del progetto di autonomia differenziata appunto la secessione dei ricchi che a fondo cambierà il sud perché i nuovi processi vedete di valorizzazione del capitale non ammettono non ammettono democrazia ad auto organizzazione autogestione come non ammettono i diritti e le risorse dei popoli Siamo, abbiamo detto mille volte anche ieri sera nella riunione con Le compagne e i compagni curdi, eh, siamo tutte e tutti curdi. Siamo tutte e tutti ceuta e meliglia. Eh, siamo tutte e tutti nel cuore del Mediterraneo. Con, la cuore, con il cuore e con la testa, siamo tutti eh, palestinesi. Insomma, a me pare che il passaggio d'epoca ci imponga di andare oltre la questione meridionale, di inoltrarci nella questione meridionale, dove il sud d'Italia può diventare l'asse portante non solo di aree di solidarietà, come ovvio, ma di nuovi assetti socio-economici e perfino produttivi. Io credo che la, è il secondo punto, il secondo tema che volevo discutere con voi, credo che questo sia fondamentale, riprendere il tema della produzione alternativa. Forse dovremmo ricominciare ad osare, ad assardare una prospettiva, un processo di medio e lungo periodo, io la chiamo un'idea di deglobalizzazione, eh, uno sganciamento, cito volutamente il termine così caro a Samir Amin, che ci renda non più vassalli anche psicologicamente di un'Europa ormai nato, ultramilitarizzata, come ci spiegava benissimo Antonio Mazzeo e poi Nicotra, che qui da noi però, e questo è il nostro avversario principale, piace tanto, permettetemi di dirlo, a Mattarella, io lo nomino perché nessuno mai nomina chi è fondamentalmente il centro dell'Atlanto. Bisogna avere il coraggio di farlo. A me mi hanno appunto sospeso Facebook per 30 giorni, mi sosperranno per altri 30 giorni, non me ne frega niente. Ma bisogna incominciare a dire la verità. Se diciamo c'è un buon uomo lì e poi Draghi è cattivo, no. C'è un euro, colui che ha avuto il mandato a livello atlantico insieme a Draghi, insieme a Letta, insieme al complesso militare industriale, dice bene Antonio Mazzei, l'ho scritto ultimamente anche sull'EPT, complesso militare industriale che è in mano completamente, ci dispiace dirlo, al PD. Tutte e cinque i dirigenti sono del Partito Democratico. Voglio, queste cose qui, bisogna, se vogliamo ripartire, dobbiamo dircelo, dobbiamo dirci, perché lì la moneta si autorappresenta, dietro lo scudo appunto dei complessi militari industriali è infatti un assetto rivestito di nuove forme politiche apparentemente imperiali di per sé naturalmente improntato a uno sviluppo duale paralizzante ed asimmetrico cioè questo tipo di sviluppo è di per sé duale una terza osservazione la penultima che faccio accanto alla nozione di modo di produzione dobbiamo allora dare importanza alla nozione di formazione storico-sociale, sfuggendo a quell'alienazione economicista che a volte prende anche noi, eh? a volte ha preso anche noi, anche la nuova sinistra, e che è alla base poi degli algoritmi del PNRR, del sud come hub energetico, hub energetico però non della transizione ecologica, virtuosa, ma carbonizzato, gasificato, ultratrivellato, facciamo una trivellazione qua, una lì, e questo significa l'abbattimento anche di tutto il conflitto sociale del sud e allora invece noi dobbiamo riprendere come fanno tante, eh, tanti compagni, i movimenti ci sono dobbiamo riprendere a parlare di natura, di rapporto città-campagna di rapporto campagna-industria qui c'è Fabris che in questo mi è sempre stato maestro non siamo per il disastro dell'accumulazione né capitalistica né presunta socialista ma per la società alimentare lo sviluppo autocentrato, abbiamo delle parole d'ordine che fanno parte del nostro patrimonio, lo sviluppo autocentrato, il lo diceva bene Nicota prima, il confederalismo democratico di Ocalan, splendidi libri, il nuovo, il nuovo Gramsci kurdo, la democrazia partecipativa del Rojava. Per noi non sono solo Orpelli ornamentali. Lo so che ne parliamo spesso, ma stanno diventando orpelli ornamentali. e Invece debbono essere strutturali, sistemici, basi di conflitto sociale, realtà di popoli in movimento, di una nuova sinistra che parla del mezzogiorno perché parla di confederalismo democratico. La nostra identità sta nella nostra storia. Penso anche soltanto, permettetemi quest'ultimo punto, penso anche solo al rinascimento. Al rapporto strettissimo fra meridionali ed africani, oggi completamente rimosso. Facciamolo nostro, parliamo della storia. Non siamo sudditi o, o persone che attendono l'assistenza o le briciole che scendono dal capitale che si ristruttura. Vi eh, sono state forme altissime di interculturalità che esistono fra realtà e rappresentazione. Gianfranco Salvatore è un importante docente dell'Università del Salento, eh, ci ricorda nell'ultimo splendido libro l'immaginario popolare che ancora oggi porta alle rivendicazioni artistiche che parlano anche ai giovani del sud in contrapposizione al neoborbonismo dei libri di aprile, lo dico apertamente, lo nomino, di essere neri a metà o discendenti di Annibale da parte di artisti e musicisti come Pino Daniele, Raiss, Penso abitabile, quindi c'è questa cultura in cui noi dobbiamo, dobbiamo cercare di fare tendenza, egemonia nell'agricoltura, nell'artigianato, c'è questa interculturalità sistemica, nell'allevamento ed ammaestramento degli animali, nell'insegnarci a nuotare e a immergersi nel mare. Nel Rinascimento i napoletani eh, non sapevano nuotare e meggessi nel mare, ce l'hanno insegnato gli africani. Ecco, rispettiamo, riprendiamo la nostra storia, mescoliamo, mescoliamo le culture con sorprendenti corrispondenze. Ecco, qui siamo, chiudo, qui siamo, da qui ripartiamo, io credo. Per non parlare del Sud solo in termini assistenzialisti, mutualisti, che pure sarebbe importante, di sgocciolamento delle briciole di un capitale che si ristruttura. Si pensi alla crisi demografica, che come scrive Prosperi ha rovesciato di botto un carattere secolare del popolo contadino italiano, la grande quantità di figli. E si pensi alla scomparsa della politica, che noi abbiamo conosciuto invece come grande passione civile. Ecco, io credo che da laboratori come questi, da, dall'umiltà che deve, deve eh, contra contraddistinguere la nostra ricerca, e da un'assemblea come quella che inizieremo domani, che faremo poi il 9 luglio a Roma, possa rinascere anche un grumo di nuova soggettività politica, a patto che sia meridionalista, in direzione necessaria sì, ma sempre ostinata e contraria.